Bolle giganti, oggi scopriremo come farle, o come ottenere i migliori risultati in 27 modi possibili. A presto, anzi, seguitemi. Ora che mi avete seguito nel mio laboratorio cercherò quest'oggi di proporvi ben 27 ricette di bolle di sapone, ma soprattutto capire con metodo quale è la migliore per le nostre esigenze, ovvero vogliamo fare bolle giganti, vogliamo fare giochi con le bolle oppure vogliamo semplicemente far divertire i nostri bambini o divertirci e tornare noi bambini insieme alle bolle di sapone quello che voi osservate in questo momento è una lamina di sapone come dovete ben sapere le bolle di sapone altro non sono che acqua a cui è stato aggiunto un tensio attivo questo tensio attivo ha come il nome suggerisce la capacità di abbassare o almeno di agire attivamente sulla tensione superficiale dell'acqua e questo rende possibile realizzare le bolle di sapone. Un'altra caratteristica molto importante per le nostre bolle di sapone sarà quella di avere una viscosità o almeno una densità che permetta all'acqua di non andare troppo velocemente giù o almeno di precipitare attratta dalla forza di gravità in basso, rendendo così la parte superiore della nostra lamina molto più debole e far concentrare così tutto in basso l'acqua. Dovremo cercare in qualche modo un equilibrio tra le due cose. Ok, abbiamo capito che per fare le nostre bolle di sapone abbiamo bisogno di tre ingredienti principali Che sono acqua, un detersivo e soprattutto dell'addensante. E quest'oggi vi proporrò ben tre tipi di ognuno di questi Se vi siete stancati di starmi a sentire potete seguire in questa scheda un link video In cui ho già spiegato come poter fare le bolle di sapone in maniera molto... Mm. Allora, prima di proseguire in questo video dovrei un attimo soffermarmi a mi riflettere Conviene che io riveli anni e anni di studio che ho fatto per ottenere una buona ricetta, ma soprattutto non tanto la ricetta, tanto il modo per ottenere la miglior ricetta. Dopo tanti anni di in strada Qualsiasi persona che ho incontrato Mi ha chiesto e richiesto la mia ricetta di sapone E io in qualche modo ero sempre resistivo a dargliela Perché erano anni e anni di frutti di miei studi E di miei lavori Ma soprattutto di soldi che io ho investito Per trovare la mia formula perfetta E adesso cosa ci guadagno? Bene ve lo chiedo direttamente a voi Io cosa ci guadagno? Probabilmente un po' di pubblicità Un po' di visualizzazione Ma giocando sul principio dell'offerta libera Che tanto tanto mi sta a cuore Oggi io vi lascio Qui sotto sul mio video in descrizione il link PayPal dove potrete lasciare una donazione se troverete utile questo video. Ma soprattutto se troverete folle questo mio gesto. Perfetto, ora che ho fatto un ritratto della situazione, incorniciato il modo con cui potete dare concretamente una mano, come io adesso ve la sto a portare, proseguiamo con l'utilizzo di alcune schede fatte da me per andare ad analizzare le caratteristiche dei nostri ingredienti e cosa dobbiamo prendere in considerazione per ottenere il miglior risultato. E lo faremo con l'utilizzo di queste schede delle tecniche che adesso comparitano, almeno sono già comparse. Andiamo a parlare dell'acqua per l'occasione mi sono fatto bere una bella campionata e... Ah, sì, anche sono bel fresco e bagnato. Andiamo a vedere da vicino i nostri ingredienti, ossia l'acqua in bottiglia, l'acqua di rubinetto e l'acqua distillata. Ma poco prima vorrei fare un accenno e un approfondimento su questa bellissima sostanza che sta alla base della vita. Dato che la batteria si sta per scaricare Senza troppi indugi vi presento l'acqua O almeno quello che nel nostro immaginario Altro non è che un atomo di ossigeno Un atomo di idrogeno Insieme a un altro atomo di idrogeno Che sono covalentemente legati tra di loro Per un legame Almeno me la sono ricerata così Ora perché stiamo analizzando questa cosa? La cosa è perché l'acqua è un insieme di queste molecole O almeno di questa sostanza molto particolare Che in teoria non dovrebbe galleggiare Si dovrebbe disporre in una maniera molto più particolare Ossia un modo che Come potete vedere Aspettate, super zoom! Vedete questa linea sottile? Bene, quella è la manifestazione della tensione superficiale dell'acqua. Ma non solo l'acqua ha questa caratteristica, ma a noi ci torna molto utile. Allora, dato che le molecole d'acqua qui si possono distribuire in maniera molto ma molto più eterogenea e quindi eh, si riescono a disporre secondo le caratteristiche del loro equilibrio elettromagnetico, almeno non so se si dice così, qua invece si va a creare questo fenomeno vero, la disposizione molecolare degli atomi non è più molto regolare e quindi subiscono una pressione, una tensione. Quando vedete... Aspetta, adesso rubiamo delle immagini di del repertorio da YouTube. Può camminare sull'acqua. Solo alcuni leggerissimi insetti riescono a camminare sull'acqua perché sono sostenuti dalla tensione superficiale. Una sorta di pellicola creata dalle forze che tengono insieme le molecole d'acqua. Bene, ora che abbiamo capito che cos'è sta tensione superficiale Andiamo a vedere le caratteristiche di queste tre acqua Almeno l'acqua in bottiglia ha un costo non troppo elevato Però a livello ambientale io la sconsiglio Perché cioè, comunque stiamo andando a consumare acqua potabile E non solo in plastica Per andare a fare delle bolle Ma dall'altro canto L'acqua così di rubinetto Purtroppo non da tutte le parti è buona E infatti avere il controllo del pH Della durezza Quindi tutte le impurità che ci sono al suo interno Non ci è dato saperlo al 100% mentre come abbiamo visto nell'acqua in bottiglia abbiamo qua tutte gli schemi, tutti i schemi i valori va bene se niente sfogato ma vi fidate e mentre questa è l'acqua distillata cioè questa è veramente acqua pura al 100% cioè solo H2O ma qual è il suo problema? Che tanto è pura, tanto la sua attenzione è più forte. E quindi niente, cioè quello che a noi ci servirà è molto più sapone. Adesso eh, cambio maglietta e intanto mi sta svedendo il raffreddore per l'acqua di prima. Nel frattempo ecco qui, questo è il sapone biologico, il sapone commerciale, il sapone professionale. Vedete, PG quello che ci interessa a noi è cosa accade quando queste sostanze si vanno a mescolare con l'acqua Vabbè, eh abbiamo capito che si va a rompere la tensione superficiale, ora senza andare a spiegare il filo per segno, il perché il tensio attivo abbia una struttura da una parte idrofoba e da una parte invece idrofila aspettate, qua che non sappiamo tra le nostre mani, o almeno nelle mie mani quello che, è, come stavo cercando di spiegarvi prima, la rappresentazione del tensio attivo il tensio attivo ha quattro famiglie, ma questo a noi non ci interessa che si distinguono a causa del la loro testina. La cosa che più le caratterizza è questa lunga coda che praticamente all'acqua gli puzza e quindi dice no io vicino all'acqua ci voglio stare mentre questa testina è idrofila, ama l'acqua e quindi cosa succede? Quando si trova in presenza dell'acqua e della sua tensione questa cosa fa? Entra in gamba tesa e distrugge la tensione superficiale, aumentando così la capacità di detergere o almeno di legarsi all'acqua con sostanze sia polari che non polari e quindi praticamente aumenta Aumenta la capacità di bagnare, tra virgolette, qualsiasi sostanza, e non solo. Infatti aumenta la capacità di detergere qualsiasi, cioè, vedete, ragazzi, cioè, non voto spiegare io quante pubblicità avete visto su ISAP per piatti, ecco, dai, andiamo avanti. C'è una grande novità: la schiuma di sole piatti contiene le proteine naturali che proteggono le mani già durante il lavaggio. Sole piatti è un angelo sulle mani. Nuovo sole piatti, un diavolo sui piatti, un angelo sulle mani bene, cambio maglietta e si va a parlare degli addensanti qua dietro la mia schiena, ossia sulla fiducia dato che non ci sono etichette a disposizione vi darò a parlare di quello che altro non è che zucchero etidre, etidre, etidre, ec, ec, ec, è ponte, quindi, etil etil ec che sono andato sotto a botte, quindi i tossi di etil cellulosa e soprattutto il peo, cioè che sono queste farine polimere alimentari che vengono utilizzate spesso e solamente dalla pasticceria mentre l'ec viene utilizzato alcuni di voi lo sapranno per fare gli slime con le gelatine appiccicose e lo Zucchero, vabbè sappiamo che cos'è lo zucchero giusto un attimo vi dico un segreto, in molti video su youtube e in giro su ricette, blog e roba del genere quando si va a parlare degli addensanti della glicerina, dello zucchero per le nostre bolle di sapone, viene fatto riferimento all'evaporazione della bolla cioè quindi queste sostanze servono a non far evaporare l'acqua contenuta nella bolla di sapone è una stupidaggine, infatti questo non è il vero motivo per cui vengono utilizzate queste sostanze, ma il vero motivo è quello di non far scivolare troppo velocemente l'acqua in basso, creando così una differenza tra le pareti della bolla, quindi lo spessore della lamina di sapone troppo sostanziale dal sopra al sotto. Non dal caso, infatti qui usa troppa additivo, troppa glicerina, si troverà invece a trovare una bolla troppo pesante che farà Anzi andiamo a vedere Anzi andiamo a fare finalmente queste ricette Prima di andare avanti Oltre a farvi vedere l'incuria della mia peluria da quarantena Vorrei precisare un argomento che è quello delle misure Infatti noi a breve andremo a utilizzare delle misure standard Ossia 10 d'acqua 1 di sapone E un terzo di additivo rispetto al sapone Ma queste misurazioni non sono ottimali per la singola sostanza O almeno, Dato che voi andrete ad acquistare delle sostanze differenti Delle Marche ...e quindi qualità più o meno differenti da quelle che io ho utilizzato... ...io vi consiglio, che una volta trovata la ricetta che vi è aggrada... ...di fare un processo di saturazione e desaturazione della sostanza... ...in maniera tale da trovare il quantitativo ottimale per la vostra ricetta... ...che non sarà per forza questo rapporto, come abbiamo visto, di 10, 1, 1 terzo... ...ma potrebbe variare. Infatti, per esempio, soprattutto nel mercato del lec, ci sono varie vari tipologie. La, la sostanza è la stessa, però viene raffinata in maniera molto differente tipo alcuni vengono utilizzati per fare lubrificanti, altri per fare additivi alimentari e questo cambia sulla capacità della viscosità, cioè del ppm beh vabbè, nel peso molecolare che... andiamo avanti maglietta bianca e sfondo bianco serve a ricordarci il fatto che abbiamo utilizzato l'acqua distillata come base della nostra ricetta dopodiché abbiamo utilizzato il sapone biologico, il sapone commerciale e il sapone professionale mentre da questo lato possiamo notare l'uso di polimeri e il cellulosa, che chiameremo adesso EC. e Ora io ho già fatto i test e sono rimasto molto deluso dal fatto che il sapone professionale abbia creato insieme all'EC, quindi all'Etil Cellulosa uno slime, cosa che non è avvenuta utilizzando il sapone quello commerciale, come possiamo vedere notare è rimasto molto liquido anche se con questo rumore ci rende cosci del fatto che c'è ancora troppa coesione molecolare quindi è molto teso, mentre con il sapone biologico e l'Etil Cellulosa è venuto un risultato che è sempre molto scarso quindi la migliore ricetta al momento che è uscita fuori utilizzando come base l'acqua distillata è stata utilizzare lo zucchero, il sapone biologico Cioè mai mi sarei aspettato una rivelazione del genere Ma maglietta grigia e quindi sfondo grigio E siamo perciò per andare a trattare l'acqua di rubinetto Come base per la nostra ricetta Ormai avete capito benissimo come funziona qui in questa griglia E già da adesso posso dire che, che sono andate un po' a merda Poi ci sarà un motivo speciale per ciò? Ma ora muniti nel nostro bellissimo cerchietto Andiamo a vedere il primo Quindi zucchero e sapone Sapone biologico Sempre una fratta abbastanza carino Adesso è il turno del sapone biologico e ecco ah, Vengono tre Ma che dite questo lo salto? Ovvero sapone biologico e polimero Intanto ho mandato il sapone sull'obiettivo Ma ci interessa certo che no Allora passiamo al sapone commerciale e zucchero Vediamo sapone commerciale ed ec. Ma sempre così, cioè praticamente il sapone che biologico si sta rivelando il top. Adesso è il momento di usare il nostro sapone commerciale e il polimero per fare la bolla. Vediamo se riusciamo a fare un bonus. Ecco, già il fatto di riuscire a fare la bolla dentro la bolla è un buon segno. Andiamo a vedere adesso il nostro sapone professionale come si comporta con lo zucchero e acqua di rubinetto. Ma... BAH BAH BAH BAH Sta notando con qualche disappunto che utilizzare lec e il sapone professionale Va a creare sempre uno slime Utilizzare polimeri e lec cosa sa dato che ogni volta si creano questi grumi fastidiosi Che impediscono una corretta miscelazione della nostra ricetta Ma, come possiamo notare, se si sta un pochino attenti, vengono tantissime bolle. Wow! Sfondo sì, la maglietta della significa che stiamo per andare a utilizzare come base della nostra ricetta l'acqua in bottiglia. E posso subito dire che con i polimeri è andata veramente male. Infatti, guardate il risultato, cioè il risultato è qualcosa di gelatinoso che non uscirà mai una bolla. Perciò, sapore biologico e ecco, vediamo come esce fuori la bolla soddisfacente ora vediamo invece con lo zucchero cosa ci combinerà ok abbiamo visto che acqua di rubinetto e il sapore biologico a queste misure va abbastanza bene qualche bolla ce ne esce cioè detersivo commerciale e zucchero cosa ci combinerà giriamo mescoliamo e una sola polla questo sapone commerciale da tutti i fronti a quanto pare è stata la peggiore perciò Andiamo a testare l'ultima chance del sapore Ah oh eh Acqua in bottiglia, sapone professionale e zucchero Momento della verità Che cagata Carissimi, è nuovamente successo Ovvero il sapone professionale con lecca ha reagito in maniera tale da creare lo slime Però, però allora, quindi quest'ultima fase abbiamo scoperto della top ora. Questa è la degna conclusione di questa giornata. Fare tantissime bolle, ma soprattutto tutte le 27 combinazioni delle nostre ricette, travasarle, buttarle in un unico contenitore e divertirci fino all'esaurimento con le fantastiche bolle colorate che ne usciranno fuori. Ora, cari miei, se siete stati qui solo per recuperare una ricetta professionale per bolle giganti, bolle per le sculture... se dovete fare sensata fin dall'inizio è quella di andare il link in descrizione qua sotto e lasciare una bellissima offerta libera al link paypal a me indirizzata se attirate la mia attenzione di sicuro io vi manderò non solo un campione della ricetta, un litro di questa ricetta concentrata ma anche la formula esatta nonché i link per andare a recuperare online tutti i materiali necessari perché molto importante una cosa che devo ricordare che ogni ricetta è basata sugli elementi che voi andate a comprare quindi se non compriamo gli stessi materiali come possiamo avere la stessa ricetta? Spero che il video vi sia piaciuto e che vi ho intrattenuto quel poco in maniera divertente Perché condividere questo video? Ecco, la ragione è questo quaderno scritto da me con tutti gli appunti Non solo delle marionette che stanno un po' in background Qua addirittura marionette che fanno le bolle di sapore Ma voi non riuscite a vedere bene Non solo, ma qua abbiamo anche, vabbè, tentativi di rombo, Ma il ricettario con tutte le formule, gli ingredienti, le curiosità sui supportanti Su tutta la viscosità del pH That's you